Sto gestando Tu hai preso le chiavi? No Hai lasciato mi... il nome? No, no, questa è la leggenda È la leggenda metropolitana Oh, dove sono andati? Ci hanno lasciato! Adesso glielo dico alla preside Senza lasciare il nome a sciare si arricchisce con l'offerta scolata con le